Vi piacciono i funghi? Beh, anche a me piacciono tantissimo. Sicuramente piacevano anche all'imperatore Claudio, ma quella sera sua moglie è decise di aggiungere fra i funghi commestibili che mangiò quella sera Claudio qualche fungo velenoso. L'obiettivo dichiarato era quello di liberarsi dell'imperatore, permettere così a suo figlio di salire al potere. Il figlio di Agrippina era Nerone. L'imperatore Claudio fu un imperatore che fece delle scelte oculate, ma sbagliò spesso a scegliere le mogli. La sua quarta moglie, Agrippina, lo avvelenò dopo aver fatto adottare suo figlio Nerone, avuto da una precedente relazione. Magari i funghi avvelenati, l'imperatore faceva fatica a morire per permettergli la sua dipartita. L'imperatrice, astutamente, d'accordo con il medico curante, dell'imperatore somministrò dell'altro veleno per uccidere più velocemente l'imperatore.